che cos'è la sindrome dell'anniversario nelle costellazioni familiari. Diciamo che la sindrome dell'anniversario è un lavoro che nasce con la psicogenealogia, quindi quando si studia il proprio albero genealogico si vanno a vedere le date di nascita, di morte, di matrimonio, sia mie che dei miei avi o dei miei discendenti, possono esserci delle ricorrenze, magari qualcuno è nato lo stesso giorno e mese in cui qualcuno è morto ebbene in questo caso è come se ci fosse un trasferimento di eredità e quindi eh, chi si trova in questa situazione festeggia il suo giorno di nascita ma anche il giorno di morte di questo avo e quindi è importante eventualmente lavorare su queste tematiche con le costellazioni proprio per liberarsi da eventuali pesi, da eventuali informazioni che possono arrivare dall'albero genealogico in modo da procedere spediti nel nostro viaggio nella vita.